e dei borghi medievali che la abitano Quindi per cui in questo documentario non si vedranno né maestose montagne né spiagge da sogno bensì un altro genere di meraviglie paesaggistiche Entrati nella provincia senese siamo diretti a Montepulciano il paese designato ad aprire le scene per quello che spero sia uno spettacolare viaggio tra storia e realtà Buona visione a tutti! Monte Pulciano, famosa per il vino a cui dà il nome, sorge su un colle a 600 metri sul livello del mare. Accediamo nel suo caratteristico centro storico dalla trecentesca porta di Gracciano, poi ristrutturata nel 1500. Poco più avanti, su una scalinata con balaustra, spicca la graziosa chiesa quattrocentesca di Sant'Agostino, mentre nell'adiacente piazza Michelozzo si nota la torre di Pulcinella con la tipica maschera che batte le ore. Il centro storico di Monte Pulciano si snoda lungo una sola strada principale, detta il Corso, che partendo dalla parte bassa della città arriva fino alla piazza Grande. Questa piazza, il vero cuore della città, è costituita da molti edifici prestigiosi. Abitata in età etrusca, Montepulciano è stata per molti secoli al centro della guerra tra Siena e Firenze fino al 1232, quando i senesi riuscirono a conquistare la città dopo aver raso al suolo le mura. Nel 300 l'importanza di Montepulciano comincia a delinearsi in modo evidente. Le attività mercantili sono molto vantaggiose, grazie alla sua posizione prossima ad importanti assi viari che agevolano lo scambio fra i prodotti agricoli della Val d'Orcia e la Val di Chiana. Ah, panoramica sulla Val d'Orcia! Soltando lo sguardo verso sud, non passa inosservata la torre del Cassero di Monticchiello e la sottostante chiesa di San Biagio. Nostre prossime mete. È proprio presso questo splendido territorio che viene prodotto il Vino Nobile di Montepulciano, che insieme al Chianti e al Brunello di Montalcino è uno dei tre vini italiani più famosi al mondo Vale prelibatezze gastronomiche. Consiglio i porcini arrostiti alla brace, accompagnati dalla ciaccia. Pasta di pane schiacciata condita con olio. La prima giornata si conclude con la visita all'esterno delle mura della chiesa di Sant'Agnese il portale gotico originale e la facciata a Balsana del Viviani. Or dunque, sinistra o destra? Al di fuori delle mura, tra prati e colline, serpeggiano districandosi tra vigneti e oliveti meravigliosi itinerari, alcuni dei quali appartengono all'antica via Francigena, un fascio di percorsi che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano fino a Roma, proseguendo poi verso la Puglia. Sterrati dai quali si può ammirare Montepulciano in tutto il suo splendore. Piedi della collina su cui giace il paese, al centro di uno spazioso e verdeggiante prato c'è la già citata chiesa di San Biagio, meravigliosa opera di Antonio da San Gallo. Un capolavoro considerato dagli esperti il punto più alto dell'architettura rinascimentale su edifici con pianta a croce greca. Standosi verso sud, in una mezz'oretta si raggiunge Monticchiello, nonostante il borgo medievale disti in linea d'aria da Montepulciano solo 6 km. Il tortuoso e piacevole percorso presenta uno sterrato dal quale si godono le vedute mozzafiato della Val d'Orcia. nella campagna senese, adagiato su una collina a 500 metri sul livello del mare, quest'angolo segreto si compone di un pugno di case in pietra e mattoncini e di soli 200 abitanti. Perdendosi tra le sue viuzze e nelle sue piccole piazze, si può percepire una particolare energia che rende il piccolo borgo un luogo fatato. sua robusta cinta muraria e la torre del cassero che svetta sulla collina rappresentano i segni dell'intenso passato del borgo, baluardo del sistema difensivo della Repubblica di Siena. Ok, ho appena parcheggiato, sono a Terre di Nano, che è praticamente un posto sperduto, totalmente isolato dal mondo. Sono tra Monte Pulciano e Monticchiello. Okay, dormo qua nell'assoluto silenzio, c'è un bel vento. Locata sulla cima di un colle, a 490 metri sul livello del mare, Pienza appartiene alla provincia di Siena. Ottenuto il riconoscimento di sito Unesco nel 1996, rappresenta i canoni urbanistici del Rinascimento per l'organizzazione razionale degli spazi e delle prospettive di piazze e palazzi cinquecenteschi. Tutto ciò è dovuto grazie alla volontà di Enea Silvio Piccolomini che, una volta diventato Papa Pio II, decise di invertire per sempre il destino di rovina in cui versava il Borgo Natio, affidandone una completa ristrutturazione a uno dei migliori architetti del Rinascimento, un certo Rossellino. Nacque così Pienza, nota oltre che per l'equilibrata bellezza della sua architettura, anche per il modo armonioso con cui si combina con il paesaggio. Il centro storico viene letteralmente sezionato longitudinalmente in due parti, da un'unica strada, il Corso Rossellino, anch'esso diviso in due parti da Piazza Pio II, dove, oltre al Duomo, un raro e delicato equilibrio di forme gotiche e rinascimentali, si trovano il Palazzo Comunale, il Palazzo Vescovile, Palazzo Piccolomini e il Pozzo dei Cani. Correndo le vie trasversali che danno sul lato nord del centro storico si raggiungono le mura dalle quali si codono immensi e incantevoli panorami sulla Val d'Orcia. Qui, percorrendo la parte restante del corso Rossellino, la visita al paese. Desidero consigliare agli amanti della gastronomia di provare i saporiti pecorini di Pienza, magari ordinando una fonduta degli stessi. Una leccornia da non perdere! le strade che solcano questo incantevole altopiano cominciamo l'avvicinamento a Montalcino, non prima però di fare una visita a mordi e fuggi al castello di Spedaletto un'imponente struttura che da antico luogo di assistenza ai pellegrini lungo la via francigena dal 400 diventa attraverso una restaurazione che modificò il castello medievale in una grancia una fattoria fortificata Attualmente la struttura funge da splendido agriturismo, grazie alla sua imponente bellezza e al gradevolissimo contorno arricchito con molto gusto. Eccoci dunque arrivati a Montalcino a ovest di Pienza, vanta un centro storico rimasto pressoché intatto dal XVI secolo in poi. Innalzata nel 1100, la cinta buraria conta ben 4 km di lunghezza. Il borgo antico è dominato dalla possente Rocca, un antico castello di autentica perfezione architettonica costruito nel 361 e che spesso diventa lo scenario ideale per festival, eventi e concerti Anche presso questo magnifico borgo toscano si possono ammirare edifici storici di è la pregio. cattedrale del Santissimo Salvatore Questa è la chiesa di Sant'Agostino e dietro campanile del municipio Detto anche Palazzo dei Priori è situato presso Piazza del Popolo Sotto il Palazzo Comunale si apre un interessante portico con volte ribassati che ospita la statua cinquecentesca di Cosimo I de Medici realizzata da Giovanni Berti. Montalcino è rinomato in tutto il mondo per la produzione del prezioso Brunello di Montalcino, una formula del fantastico Vin Brunello inventata nel 1888 da Ferruccio Biondi Santi. Anche da questo borgo le ampie panoramiche sono veramente da cascamascella. verso sud, tra casali isolati e verdi colline, si raggiunge Castelnuovo dell'Abbate, frazione di Montalcino. Su una radura sottostante la frazione, circondata da alberi d'olivo secolari e campi di grano, si erge l'abbazia di Sant'Antimo, un'antichissima abbazia romanica abitata nei secoli dai monaci benedettini, un posto mistico circondato da un silenzio parlante. splendido travertino i suoi caratteri risentono di una marcata impronta francese contrastata dalle tradizioni architettoniche lombarde. La chiesa attuale è stata edificata all'inizio del XII secolo, ma le origini dell'abbazia sono molto più antiche. La leggenda infatti fa risalire la fondazione di Sant'Antimo al IX secolo, all'epoca del Sacro Romano Impero guidato dall'imperatore Carlo Magno. Con il calar del sole alle porte, decido di pernottare a Castelnuovo e di approfittare della cordialità dei proprietari della graziosa locanda Sant'Antimo, che risente dell'attuale periodo di assurda restrizione delle libertà, in vigore anche qui. A est di Castelnuovo si trova Vignoni con i suoi bagni termali ed è proprio lì che ci stiamo dirigendo. La strada guarda un po' si godono di splendidi panorami tra i quali si distingue la torre di radicofani un meraviglioso borgo prossimo ad essere visitato situato nel comune di san quirico d'orcia il borgo di vignoni giace sul punto più alto di un colle raggiungibile tramite un comodo sterrato di circa due chilometri eccoci arrivati al borghetto Ripercorrendo lo sterrato si scende a Bagni Vignoni, un insediamento termale conosciuto probabilmente sin dall'età etrusca e molto frequentato nel periodo medievale grazie alla vicinanza delle tratte della via Francigena. I bagni, le cui acque venivano utilizzate sia per l'igiene personale che per le cure di diverse malattie, si sviluppano al centro di una piazza, il cui perimetro è costituito da edifici che circondano una grande vasca d'acqua calda termale. Tanti i panorami che si incontrano prima di giungere a Radicofani non fanno altro che incrementare il valore emozionale che proverò durante la visita del borgo. E questi sono i due miei compagneros di viaggio <ride> tedeschi. Gli, ho dato, gli sto dando un passaggio. Vai a ciao, non ti si vede. Sei... Ok, perfetto così. Alla cima di un'imponente rupe basaltica di origine vulcanica, a 896 metri, la possente Rocca di Radicofani, nominata per la prima volta nel 973, da più di mille anni domina immensi territori. Davvero imperdibile e suggestiva la salita alla Rocca. Sarà il respiro della storia che ancora sussurra tra i vicoli del borgo, sarà la varietà multicolore delle splendide case in tufo e dei fiori che adornano le vie, ma qui si entra in un limbo di favolose energie. Per la sua evidente importanza strategica, la rocca di Radicofani è stata sempre contesa ed è quasi impossibile tracciarne interamente le tappe date le frastagliate vicende che l'hanno vista protagonista. Tra i travagli di guerra, la nota più carina da riportare è quella che racconta di Ghino di Tacco, nato nel 1265 e detto il Robin Hood della Valdorcia. Quando il padre e lo zio di Ghino vengono catturati e decapitati, Ghino, esponente della nobiltà ghibellina, si trasformò in un fuorilegge. Nel 1297, aiutato da un gruppo di compagni, riesce a conquistare la rocca e successivamente saccheggia solo i viaggiatori facoltosi senza mai torcere un cappello ai poveri. Quando si spinge fino a Roma per vendicare la morte del padre e dello zio, Ghino cerca il giudice Benincasa che li ha condannati a morte. Irrompe nei palazzi del Campidoglio e gli taglia la testa. Grazie ai cavalieri che lo fiancheggiano riesce a fuggire e a tornare a Radicofani dove espone la testa del Benincasa sulla rocca. E allora andiamo a sbirciare, seppur solo dall'alto dei cieli, questa potente fortificazione che tra le sue pietre conserva tante storie importanti. storico ci appare incorniciato da un doppio filare di cipressi il casale della posta fatto costruire dai medici nel cinquecento dove i pellegrini e i viaggiatori trovavano ristoro poche decine di metri più in là si trovano gli antichi lavatoi mentre sempre era sotto il borgo trova il giardino romantico esoterico bosco isabella dove mi è stato detto che ci sono dei simboli massonici risalenti ai, probabilmente ai primi del novecento. Ah, ho capito già a cosa si riferivano ecco la piramide dove ci sono posti affascinanti hanno messo la loro firma. arrivare a Pitigliano, ultima meta di questo viaggio, si abbandonano gli instancabili scenari della Val d'Orcia per entrare nella provincia di Grosseto dove il paesaggio muta radicalmente dando spazio ad una natura rigogliosa e a verdissime valli. Comune di 3.700 abitanti, Pitiliano è soprannominato anche la piccola Gerusalemme perché, a partire dal XVI secolo, ospitò una grande comunità ebraica. Arroccato su una rupe, a 313 metri sul livello del mare, è un altro prezioso scrigno che custodisce palazzi ed edifici storici. forma stessa del paese, disegnata dalle case costruite sopra un tamburo di tufo in verticale sullo strapiombo, rendono quasi superflua la cinta delle mura. Abitato sin dal Neolitico, è con l'arrivo degli Etruschi che inizia la storia vera e propria della cittadina toscana. Successivamente, in epoca romana, un'antica leggenda racconta che la fondazione della città sarebbe dovuta a Petilio e Celiano, due romani che in fuga da Roma, dopo il furto della corona d'oro di Giove, si rifugiarono nelle campagne di quest'area, fondando una prima comunità, dalla quale poi si originò la città che prese il nome di Petiliano, proprio dalla fusione dei loro nomi. Pitigliano è nota anche per le sue vigne che, fertilizzate dal tufo vulcanico e da un humus vecchio di millenni, producono uno dei più pregiati vini bianchi italiani, il bianco di Pitigliano. Qua risaliamo, dopo aver visto la parte più bassa, questa bella scalinata. Qua cos'è che c'è, cosa sta guardando questo bambino? Oh, un gattino visto! Siamo così giunti al termine di questo itinerario. Trovo difficile comprendere se in questo viaggio sono rimasto più affascinato dalle storiche creazioni umane o dalla sbalorditiva bellezza dei paesaggi della Val d'Orcia. Non saprei, forse è proprio l'insieme delle due cose che fa aumentare la meraviglia di tali territori questo punto non può esistere miglior chiusura del documentario se non con le ineguagliabili panoramiche sul borgo al calar delle tenebre. Quindi augurandomi di essere riuscito a trasmettere le emozioni vissute di persona vi saluto e vi aspetto alla nostra prossima avventura. Baci a bracci da Crazy, da Sottoscritto e da Camilla, la mia bici sempre utile e affidabile. Ciao ciao!